Vogue 2016, metà strada, cosa ho imparato fino adesso? Allora, rispetto all'anno scorso ho imparato a registrare il vlog facendo il morto, senza rischiare di annegare, in realtà è anche dovuto al fatto che quest'anno c'è meno vento dell'anno scorso, quindi sono in grado di stare a mollo senza rischiare di beccarmi un'onda in faccia. A parte questo, sicuramente ho confermato quello che avevo già scoperto l'anno scorso, cioè che sono abbastanza testardo da riuscire a completare la maratona solo perché me lo sono posto come obiettivo. E comunque è in ogni caso un gioco interessante, l'ho sempre detto, è un modo simpatico di mettersi in gioco, è un modo simpatico di creare un pochino di movimento su YouTube quando c'è un pochino di calma nel periodo estivo e comunque sino ad ora mi sto anche divertendo, quindi mi auguro che se stai partecipando anche tu ti stia divertendo anche e infatti ti chiedo, tu stai partecipando alla Maratona Voga? Se sì, fammelo sapere con un commento. Bene, io sono Grizzly, sono a Marzanemi, mi sto pigliando il fresco dell'acqua di mare che ogni tanto ci vuole, e quindi noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao!